Buongiorno, buongiorno, bentrovati alla seconda puntata del Caffè di FabioAmbrosi.it Ormai abbiamo deciso di chiamare questa rubrica così. Prima di tutto devo ringraziarvi perché ieri eh beh, siete stati tanti a seguire questa nuova rubrica che è venuta ogni mattina alle 8 su questo canale YouTube, quindi grazie, grazie, grazie, è importante e il vostro supporto per permettermi di andare avanti e quindi ecco, grazie, oggi parliamo di una cosa bella ok? quindi lasciamo da parte gli hacker che è quello di cui abbiamo parlato ieri oggi parliamo di qualcosa di sicuramente molto più bello avete presente René Ferretti? e se vi dicessi Stanis La Rochelle se vi dicessi Biascica, avete capito? Sì, avete capito? Sto parlando di Boris, la fuoriserie italiana. Perché le stiamo parlando? Perché finalmente qualche tempo fa, qualche settimana fa, è uscita ufficialmente la data eh, della quarta stagione. Da tantissimo tempo si parla di un possibile ritorno degli occhi del cuore. Eh, dopo la morte di Mattia Torre nel 2019 tutto sembrava totalmente arenato, impossibile, invece no, hanno girato una quarta stagione, molti di voi sicuramente lo sapranno già se eh, sono fan della serie e eh, qualche settimana fa è uscita finalmente la data ehm, diciamo di lancio delle, dei nuovi episodi, il prossimo 26 ottobre 2022. Quindi prendete il calendario, fate un bel cerchietto rosso se vi appassiona eh, questa fantastica serie eh, Made in Italy, perché sicuramente eh, tocca incrociare le dita, eh, perché in realtà una quarta stagione di qualcosa che già ha avuto moltissimo successo nel, nel corso degli anni eh, è rischiosissima però siamo tutti molto, molto fiduciosi che cosa sappiamo della nuova stagione di Boris? beh sappiamo intanto che tutto il cast è stato confermato quindi rivedremo eh, appunto eh, Francesco Pannofino alias Rene Ferretti eh, rivedremo lo stagista rivedremo Caterina Guzzanti interpretare ancora una volta e vestire ancora una volta i panni di Arianna ci sarà ci sarà Guzzanti eh, quindi diciamo il cast che abbiamo imparato a conoscere nelle prime tre stagioni di Boris tutto confermato e ci saranno anche delle new entry nuovi attori che interpreteranno i, e vestiranno i panni degli influencer perché qual è la novità eh, quest, di questa quarta stagione almeno a quanto si apprende è che la storia della troupe degli occhi del cuore o meglio che la troupe degli occhi del cuore dovrà fare i conti con l'arrivo delle piattaforme come netflix come amazon e soprattutto con i social network quindi vedremo eh, il regista rene ferretti e tutta la sua troupe eh, fare i conti con questo nuovo modo di produrre film e produrre serie televisive soprattutto Saranno sei puntate da 30 minuti che usciranno dal... Non ho capito se tutte insieme il 26 ottobre o una alla volta una settimana. Dove? Perché questo non l'abbiamo detto. Usciranno su Disney+. Plus. Ecco, eh, inizialmente eh, negli anni 2000, fine anni 2000, le prime tre stagioni degli occhi del cuore no, di Boris sono uscite su Sky, eh, erano prodotte appunto anche anche da Sky, comunque erano mandate in onda su Sky e adesso invece tutto si sposta su eh, Disney Plus, quindi se siete avanti di questa fantastica serie, l'appuntamento lo ripeto è per il 26 ottobre se non avete idea di, di cosa sto parlando non vi preoccupate se avete Disney Plus cercate Boris e recuperate subito le prime tre stagioni e altrimenti, niente. Ci vediamo domani per una nuova puntata del caffè di fabioambrosi.it con altre notizie, eh, diciamo, curiose o comunque che interessano a noi. Oh, se non vi siete ancora registrati a questo canale YouTube, fatelo. Mettete un like, commentate, condividete questo video e cercatemi anche su Instagram. Sono Fabio Ambrosi, Ambrosi Fabio, in realtà su Instagram. E cercatemi su Facebook. Teniamoci in contatto. Grazie. Buona giornata, spero vi siate svegliati, l'appuntamento è per domani mattina sempre alle 8 qui su YouTube. Ciao!